Allora, la mia prima domanda è C'è Ho già la domanda di riserva, guardami. È <ride> una domanda di Roberto Favini, Stato. che chiede ehm, che peso ha oggi la rete sulla libertà di satira in Italia? Beh, eh, dunque, vediamo un po' che peso ha la rete. Eh. Guarda, non lo so, perché poi tutti i giorni c'è sempre qualcosa che fa un po' tremare, succede in giro per il mondo qualcosa che eh, ti fa pensare che anche questa sia l'ultima l'ultima eh, oasi insomma di, di libertà personalmente ehm, certo ti dà tutte le libertà tranne quella di vivere di satira nel senso che eh, ecco, lavorare in un giornale come cuore che pure aveva delle eh, limitazioni eh, dovuto al fatto che comunque un organo di stampa eh, ha delle cioè c'è cioè, un, un, una persona che si chiama direttore responsabile ha eh, ragione veduta perché devi prenderti delle responsabilità però diciamo che almeno pagava eh, chi lavorava per, eh, per lui e quindi ti permetteva di appunto fare della satira un mestiere la rete ti permette una per adesso perlomeno una libertà quasi eh, assoluta eh, anche perché poi fra l'altro la, la, la, la rete ferisce la rete cura come la lancia non è sacro graal <ride> ferisce e cura le ferite. Eh, però allo stesso tempo ha fatto una specie di dumping per quanto riguarda la satira. Uno raccoglie contenuti anche di, di buona qualità sul web e non ha più bisogno di pagare il satiro che glieli faccia. Certo, eh, io, io per prima sono una delle responsabili di questo... Eh, dumping, perché anch'io metto battute gratis eh, in rete e lo faccio perché ho una specie di surplus di materiale satirico che produco anche per me, eh, se stessi in una redazione cazzeggiando i colleghi diventerebbe un giornale, o perlomeno servirebbe a cementare i rapporti sociali lavorando da sola a casa, dico che ne faccio? Cioè, io le, le metto le condivido, le condivido con gli altri però al tempo stesso questa è una cosa che dà piacere a me, dà piacere a molte persone però dal punto di vista economico per chi fa satira è conto una, eh, un, un vero e proprio dumping perché non, non ha più senso di, mm, eh, cioè, la, la satira diventa ecco diciamo che la franca dal, dal fatto di essere merce questa è una cosa bellissima perché siamo tutti liberi nessuno vende più il proprio talento però allo stesso tempo eh, uno non può più farlo non può più farlo come come, come un mestiere e viverci insomma diventa proprio un hobby un lusso eh, quindi diciamo che figure come appunto anche quelle di eh, Michele Serra o di noi redattori o dei grandi vignettisti non ce ne sono più, sono destinate a sparire. Insomma. Quindi ehm, a tuo avviso in che direzione sta andando questa, questa tendenza effettivamente di mh, evoluzione per certi versi ma anche cambiamento radicale di quello che era il mestiere di scrivere? Dunque... Eh... Allora, ehm, quando mi chiedono, e lo fanno molto spesso, perché non c'è un altro cuore, un altro giornale come cuore, io rispondo sempre che eh, dovremmo spendere più in avvocati che in redattori, perché comunque la sensibilità nei, nei, nei media per quanto riguarda il politicamente corretto è diventata talmente suscettibile che la, la satira è proprio, mh, non dico legata e imbavagliata, ma, ma quasi, quindi è proprio difficile farsi le ossa in un ambiente di giornale come poteva essere una volta appunto cuore o tango così io per esempio ho debuttato lì perché al tempo della Pantera, che era un 90, io ero ancora all'università, eh, Cuore, che era ancora insetto satirico dell'unità, pubblicava dei contributi fax che venivano eh, da, da, dalle università occupate. Io all'epoca ero quasi alla tesi, quindi non ero già più in età di occupante, però ero un'appassionata di satira, leggevo cuore religiosamente. Eh, tutte le settimane dico dai ci provo anch'io e da lì è nato qualcosa insomma eh, adesso sarebbe possibile no cioè l'unico terreno che ti permette di sperimentare è la rete dopo ecco se tu consideri la rete come una palestra e questo lo è di confronto dove poi vedi sbocciare eh, chi chi sa fare, ecco allora sì questa è una cosa buona perché veramente in altri ambiti, d'altra parte uno che eh, un giovane che comincia ha anche il diritto di sbagliare, a volte di dire delle parole di troppo che magari su un giornale su una, o in televisione non sarebbero accettate, la rete invece ti permette di, di esprimerti con libertà eh, e poi chi è bravo viene fuori e magari può fare il grande salto diventare un, un collaboratore arrivare a dei media un po' più ufficiali, sta già succedendo peraltro perché per esempio c'è l'esperienza di di hashtag che ha preso su, vabbè, insomma, diciamo che i compensi sono molto temi, però in qualche modo c'è un riconoscimento di chi ha qualcosa da dire su Twitter. Fa battute, le sa fare bene, fa satire, comunque sa esprimere eh, il dissenso in maniera breve e brillante. E questo è già una bella cosa. Insomma, stanno nascendo. Io sono abbastanza liberista, nel senso buono, sono abbastanza fiduciosa, non, non sono di quelli non sono catastrofista o pessimista, perché trovo sempre che alla fine un equilibrio a un qualche livello si ristabilisce sempre. La Infatti resiste ai tempi di, di, di Aristofano, voglio dire. non è mai morta, quindi trova delle forme diverse, ma le trova. Cioè, quando c'erano le cattedrali, eh, gli scultori andavano a, dipinge, a, a scolpire le, le caricature eh, dell'arcivescovo in cima dei freggi, in cima al tetto, insomma, in, in, per, per non rischiare, però lo facevano c'è cioè, una spinta insopprimibile <ride> che non può essere soffocata del tutto. Chiarissimo, no, proseguo con l'altra domanda, poi ci torniamo comunque eh, su questo tema, proseguo con un'altra domanda di Roberto Favini ehm, che, che chiede il blogger francese Michel Batangelo eh, tempo fa era stato querelato da Renzo Bossi per un diario satirico? Cioè già il fatto che Renzo Bossi sappia cosa vuol dire, che querela <ride> e che si è riuscito a leggere il diario è una cosa già sorprendente, quindi qualcosa... È secondo me Renzo Borsi ha imparato a leggere apposta per, per, oppure gli ha raccontato molto più probabilmente è detto, è detto comunque, comunque già questo Abbatangelo ci ha un ferito <ride> storico <ride> e infatti prosegue Roberto in Francia i personaggi pubblici accettano la satira senza chiederne la censura in Italia c'è qualche limite culturale in questo senso, un po' ne abbiamo parlato oh. prima allora, ehm, c'era stato negli anni, fine degli anni ottanta in cui la satira era arrivata a un tale prestigio penso con, con Forattini, per esempio eh, che una vignetta essere presa in giro una vignetta di Forattini era lo stigma della gloria cioè della, della fama, quindi per esempio un politico di lungo corso come Andreotti non si è mai offeso nonostante ne abbiano dette di tutti i colori diciamo che la mh, tolleranza nei confronti della satira è direttamente proporzionale alla consapevolezza all'esperienza, la, la classe anche proprio di, di un politico che, che Andreotti con tutti i difetti orrendi che può avere, ha, ah, per esempio, e anche altri politici della vecchia guardia, mentre invece le nuove leve in Italia non hanno. Anche in Francia penso che non sia eh, non, non tutti i politici siano eh, dello stesso livello, ecco, quindi mh, ci sarà quello più o meno suscettibile. Certo, però che anche lì in, in, la satira politica eh, il giornalismo di inchiesta aggressivo e, e sfottente ha una tradizione talmente. Eh, lunga e consolidata, che ecco da qui è, qui è proprio incommensurabile. Voglio dire, fa parte dell'attrezzatura eh, di un politico. Credo che si insegni anche nelle insomma, nella scuola di amministrazione, eh, a, a, a tollerare questi, eh, questi, questi affronti. Insomma. Però ehm, ecco per dire se legge Belami, per esempio, oppure i romanzi appunto francesi dell'Ottocento, Zola, così vedi come comunque perfino in Balzac si racconta di questi fogli, di questi libelli aggressivi, sfottenti che davano lavoro a, ai giovani intellettuali che venivano dalla provincia, volevano guadagnare due soldi, scrivevano eh, pamphlet satirici contro, contro i potenti, però insomma era una cosa, era una cosa che fa parte, faceva parte proprio della vita politica e sociale, noi all'epoca avevamo una censura pesantissima siamo veramente novizi da questo punto di vista e i nostri politici ancora, ancora di più. E questo è uno scotto che, che dobbiamo pagare perché appunto siamo stati un paese, diciamo, siamo da poco un paese, un paese libero tutto sommato. no? Beh, almeno da un punto di vista c'è un miglioramento rispetto a Bellamy, non c'è bisogno di nascondersi dietro un'altra firma. No, certo, oddio, sì, c'è chi lo fa e chi... Perché per, per esempio... In rete abbiamo, in rete non solo, abbiamo la Sora Cesira, non si sa bene chi ci sia dietro la Sora Cesira, ecco diciamo così che eh, eh, ti puoi arrabbiare per una battuta così oppure… Mm, però se hai un'imitazione fatta bene, ecco, quella è veramente consacrante, ti può, ti può aiutare. Per esempio, secondo me il Crozza di Bersani, cioè il Bersani di Crozza, questo veramente è, è un lapsus abbastanza significativo, il Bersani di Crozza è stato ha aiutato Bersani a delineare meglio la sua la figura con cui si è presentato alle primarie e poi alle elezioni. Eh, essere, cioè, che un grande artista perché Crozza lo è o anche Neri Marco Re si concentri su di te per creare un personaggio questo è il massimo segno di, di omaggio o che la sua recesire crei una canzone eh, in tuo onore è un segno che tu esisti che sei un politico eh, che conta che vale qualcosa e d'altra parte la simpatia e la bravura di questi personaggi questo è il limite delle imitazioni è talmente eh, trascinante che davvero questa imitazione non è satira eh, è quello che eh, Guido Alman si chiamava il falso consacrante, eh, non è la parodia sfottente, diventa una, una vera e propria consacrazione. Che cosa è successo poi in queste, in queste ultime settimane effettivamente? Come, come, come si è passati dal adorare diciamo, la satira verso i politici al non volerla... Su di sé nel momento in cui effettivamente si è arrivati a, a sedersi in Parlamento, sto parlando ovviamente del, del Movimento 5 proprio per questo, perché la, da un certo punto di vista il, il Movimento 5 Stelle nasce dalla stessa insofferenza, dallo stesso bacino di insofferenza da cui nasce la satira, e allora loro dicono: Ma come? Noi siamo la vostra voce, siamo, siamo la voce di quelli che criticano. Siamo arrivati in Parlamento e prendete in giro noi con i nostri difetti, dovreste chiudere un occhio anche due, noi siamo dalla vostra parte. Quindi se vedersi eh, sfottuti, eh, li farli mettere li mette a disagio, per, credo per quello, perché ehm, noi eh, satiri della, della rete non è che siamo che so, grandi giornalisti, mh, siamo in effetti veramente la base, siamo della, abbastanza della stessa pasta, almeno loro pensano così e in, in parte è proprio così, è solo che... Eh, la satira è un'osservazione oggettiva delle, delle debolezze umane e anche loro ne hanno. Secondo me dovrebbero anche loro essere, rimostrarsi superiori, accettare questa cosa, nel, diciamo anche il, accettare il valore pedagogico della satira per correggere i propri difetti, che diciamo questa è la funzione eh, storica proprio classica della satira, no? additare i difetti umani per castigat ridendo more. E, e questo dovrebbe aiutarli anche a, a vedere cioè voi da fuori fate questo effetto qui non ve ne rendete conto perché siete nel vostro bozzolo eh, di 5 stelle ma eh, noi che vi guardiamo vediamo questo che è stato non sarebbe il caso di eh, correggere insomma qualche aggiustare eh, qualche, qualche, qualche eh, dato nel vostro approccio col pubblico eh, così ci si prova perlomeno in maniera, io penso che eh, comunque e, e, lo shock deve essere stato forte per questi eh, personaggi trovarsi così sbalzati eh, di fronte alle telecamere eh, in, in questa tensione mediatica spasmodica eh, eh, e fra l'altro comunque dovendo sempre rendere conto a una persona che i media li conosce che comunque è distante che ha questa eh, vocazione un po' patriarcale da un, un buon padre che questo deve dare veramente fastidio quindi sono veramente combattuti fra... Il dilemma umano del, del, del, del grillino, secondo me, è interessante interessante anche dal punto di vista psicologico. Ecco. Noi dobbiamo a un certo punto sgridarli ma anche sostenerli, perché d'altra parte sono davvero la nostra voce, sono veramente una grande parte del Parlamento e volenti o entri, hanno in mano le sorti di quello che succederà. Senti, ma per quanto riguarda questo interesse quasi morboso, nei confronti di una forza politica a tutti gli effetti e il suo leader a tutti gli effetti che si sottraggono continuamente alle, ai microfoni e alle luci no? dei, dei media pensi che sia un'esagerazione un di una tendenza che già esisteva oppure una cosa nuova che arriva insieme a questa sottrazione? Oh, che domanda complicata, non lo so, c'è una, pa una paura, un'attrazione, un una repulsione chiaramente perché tutti abbiamo visto per esempio eh, la metamorfosi della Lega, cioè noi abbiamo visto questa parabola eh, consumarsi già, già una volta con eh, appunto i bravi selvaggi che sono venuti dal nord e si sono fatti poi alla fine inglobare da, da, dai vizi che erano venuti a, a, a colpire, a correggere insomma e alla fine sono diventati un partito come gli altri, anzi adesso forse sembrano anche più partito degli altri e penso quindi che ci sia questa paura di sciupare, sciupare questa esperienza deludendo chi, ha, chi ti ha votato e deludendo te stesso eh, perché comunque davvero l'attenzione la, la, la, la, la, la, la, dei media, del, dei media e, e il fatto di essere al centro dell'attenzione è eh, è una vera e propria droga, una sostanza psicotropa, ti cambia il modo di vedere le cose, di vedere te stesso, quindi capisco come eh, sia Grillo come patron del, del, del, del movimento, sia gli stessi eh, grillini abbiano paura, allo stesso tempo come da una sostanza troppo forte che ti può uccidere, ti può far stare molto bene, anche loro stessi siano attratti e respinti da questa da questa cosa, no? Come appunto ci sono queste le, sai, le leghe per la temperanza, no? non toccare l'alcol, l'alcol è cattivo, il demonio, però allo stesso tempo c'hai questa, questa cosa che dici, ma sarà così cattivo, vorrei tanto assaggiarlo un po'. È gente giovane, inesperta, quindi è chiaro che, che insomma, eh, ripeto, è un, è un dilemma psicologico interessante quello dei crimini, va osservato con con attenzione e anche con rispetto, insomma, ogni tanto fanno qualche va a cagare perché se lo meritano, però, però, è molto interessante. E in effetti poi abbiamo visto anche situazioni, anche bizzarre a volte, no? Le persone che sono state epurate a tutti gli effetti dal movimento per aver partecipato ad esempio a una trasmissione tv, insomma, forse si è andati un po' troppo oltre da questo punto di vista? Sì, perché poi c'è questa grande idea della democrazia in rete, la democrazia diretta, poi alla fine c'è il, il burattinaio che, eh, che dice sì e no, il vecchio patriarca, perché poi alla fine dovrebbe essere un movimento che manda avanti i giovani e comunque che a tenere le fila sono due coi capelli bianchi che fanno la voce grossa, insomma, e alla fine lì non, non cambia molto. Io avevo scritto una cosa recentemente un parallelo, che era stato anche abbastanza gradito, insomma, eh, la crociata dei bambini, questo mi fa abbastanza impressione, eh, C'è cioè questa cosa nel 1215 c'era la predicazione, che non era un vecchio, era un fanciullo che aveva mh, percorso l'Europa dicendo che eh, Dio gli aveva detto che eh, il santo sepolcro potevano ri, eh, riconquistarlo soltanto gli innocenti, soltanto i bambini e Dio stesso si sarebbe incaricato di risolvere i loro problemi materiali no? quindi questi bambini scappavano dalle loro case per seguire questo ragazzino alla fine si era creato un vero e proprio esercito di bambini, adolescenti, inesperti, fiduciosi del fatto che comunque il mare gli si sarebbe aperto davanti per arrivare in terra santa e poi arrivarono a Marsiglia e lì praticamente furono irretiti da dei mercanti di schiavi la nave poi naufragò al largo della Sardegna, morirono quasi tutti tranne alcuni che poi finirono nei mercati di schiavi del, dell'Oriente e, e anni dopo qualcuno ricordava questa quest esperienza e, e mi fa un po' paura, questo chiaramente è, diciamo che arrivare al Parlamento non è essere venduti come schiavi però c'è questa idea dell'innocenza che dovrebbe vincere tutti gli ostacoli in quanto innocenza, questa cosa un po' salvifica, palingenetica, che poi però Insomma, ha dei risvolti, delle, delle, può avere un esito anche abbastanza tragico. Mi ecco. faceva un po' paura perché vedi proprio questi paralleli la predicazione, l'entusiasmo, il buttarsi con l'entusiasmo della gioventù, perché sono ragazzi giovani questi, è la prima volta che vediamo tanti ragazzi sotto i 30 anni sono tutti assieme, e poi arrivano lì a Roma abbandonati, poi da uno che viene ogni tanto li porta a mangiare all'agriturismo insomma E infatti a proposito dell'agriturismo eh, ci sono state tantissime critiche in questi giorni eh, dopo la riunione di venerdì ehm, perché molti hanno detto ma come si è passati da tutto in streaming alla location segreta nel giro di neanche un mese, com'è possibile? Eh, eh sì, eh, siamo sempre dalla parte della, de, dalle parti della, della, della crociata dei bambini. Io mh, devo dire che, adesso non voglio avere pregiudizi, però ehm, l'attore non è come noi. <ride> c'è sempre questa battuta che mi viene in mente di eh, producer, di, per favore non toccate le vecchiette, quando c'è il produttore Ballistore che dice a, a G. Wilder, a Leon Bloom. Ma gli attori non sono come noi, li mai visti quando mangiano, sono esseri umani. E gli attori non sono esseri umani, sono dei centauri, sono metà persone razionali e metà istinto. No? E io avrei una certa paura ad affidare un grosso movimento politico a un attore, perché proprio ciò che fa di lui un bravo attore, cioè la pancia, è quello che fa di lui un politico inaffidabile ecco. Eh, quindi tanto bravo a trascinare le folle ad arrivare alla pancia o forse di parlare la pancia degli italiani accidenti, qualcuno che parlasse al loro cervello ogni tanto ci vorrebbe però c'è cioè, la pancia poi il suo modo di parlare che sappiamo qual è il linguaggio del, della pancia insomma parla la pancia poi c'è un altro edificio da cui viene fuori il linguaggio e, mh, però ecco proprio questa, questa queste antenne, appunto, queste viscere eh, così pronte a captare eh, e a dire le parole che la gente vuole sentire, poi dopo però andrebbero corredate da qualcosa di un pochino più eh, intellettualmente costru costruito. Stamattina c'era un bel pezzo di m, Giorgio Israel sul, sul foglio, eh, mi spiace, diciamo, scusate per le parolacce tipo foglio, eh, ma... Eh, e tu prendere anche che Giorgio Israel, mi certo dico ma guarda un po' bello questo articolo colto esterno che questo Giorgio Israel fosse uno di quelli che hanno fa, era nella commissione per la riforma gelmini non me lo sarei proprio aspettato comunque eh, paragonava Grillo a, a Robespierre in questa, nella, nella trasmissione di questo principio per cui eh, l'artigiano, il contadino hanno la scienza infusa di politica, comunque istintivamente ne sanno più di quello che eh, sa il politico che è andato a scuola, insomma, l'intellettuale così. E, e, e secondo Israel il Grillo è la uh, versione in farsa di questo rio, robespierrismo, diciamo così. E secondo me proprio: siamo, siamo ancora a un livello ancora, ancora inferiore, insomma, perché eh, non c'è proprio. Nessuna impostazione, non tra l'altro non c'è nessun altro fisicamente intorno, intorno a lui, a parte, a parte Casaleggio che sembrava feltri con una parrucca, insomma non, sospetto potrebbe anche essere, ecco. e quindi ecco, siamo sempre di più, ripeto, in questa situazione di crociata dei bambini, insomma un predicatore e una massa di gente che arriva dietro piena di entusiasmo, e di buone intenzioni, però lasciata, lasciata molto a se stessa per quanto riguarda anche la macchina politica, perché comunque c'è sì, per se... parte da fare insomma. Eh, ma infatti non è finita molto bene poi con Robespierre. Scusa um, come... che ti chiamano fare dei paralleli storici, so perché <ride> dei bagni di sangue, che almeno in questo caso dovrebbero essere così una prospettiva impossibile. Ecco. Ma diciamo che, adesso ci lamentiamo così, ma la società di una volta era infinitamente più violenta di adesso, quindi era quel modo in cui andavano a finire le cose, il bagno di sangue. Anche perché non c'erano molti altri tipi di bagni all'epoca, no? I bagno di sangue <ride> sono tutti i bagni che la gente poteva fare. Allora, eh, altra domanda di Roberto Favini che chiede, e, e con questo passiamo alla TV, chiede se la rete e la TV sono complementari o se si cannibalizzano a vicenda. Oddio mio, se si cannibalizzano a vicenda alla fine spariranno tutte e due e non ci sarà più niente, quindi questa è una prospettiva interessante, non, più niente, non abbiamo più niente, quindi dovremmo ricominciare a leggere dei libri, penso a te, è incredibile. <ride> meraviglioso dai. Io, ecco diciamo che punto su questa cosa allora, facciamo questa orgia di, di rete e, di, e di, di tv quindi io poi non posso dire niente perché sono di quelle che quando c'è l'evento televisivo stanno a twittare eh, che praticamente hanno cominciato a guardare la tv per poter spettegolare eh, per poter spettegolare in rete eh, e poi comunque dalla rete ci sono contenuti che vanno a finire in televisione cioè una, più che per adesso non siamo ancora Uh, nel, nel, nel, nel cannibalismo, siamo nella simbiosi mutualistica, insomma, un po' di, uh, etologicamente parlando, ecco. poi può darsi che succederà questo, ma nel caso succeda io sono ben contenta perché oltre ad essere una che sta in rete, una, sono anche una scrittrice, guarda un po', quindi ho da guadagnarci in tutti, <ride> in tutti i tipi di esiti, ecco. scenario, nessuno scenario mi trova spaventata. Senti, domanda che secondo me molti, moltissimi si fanno dove trovi l'ispirazione? dunque l'ispirazione è intanto nel piacere l'ispirazione di tutte le cose è il piacere devi fare una cosa perché a farla provi più piacere che a non farla e per questo il, motivo, il questo motivo che ti fa diventare tutto quello che vuoi diventare dal cuoco al satiro allo scrittore, musicista, così l'ispirazione l'ispirazione chiaramente viene da, da, da, dall'attualità dal, però ehm, allora ti spiego, io uh, la mia vocazione principale è quella di far ridere, perché per me ridere è il meccanismo della testa e del corpo che si, si, si, si attiva quando si ride, quando ci si diverte, per me è qualcosa proprio di, di miracoloso, di divino, c'è cioè, questo proverbio ebraico che cito sempre che l'uomo pensa e Dio ride. È, però ecco, eh, la mia vocazione originaria è quella di umorista, io vorrei far ridere comunque anche con le cose sceme, infatti si sente quando faccio le freddure così, a me per me quello è quella la cosa che fa ridere, far ridere col niente, la mia missione è far ridere proprio col nulla, infatti la cosa che mi fa, che mi salta di più è l'umorismo da asilo, proprio quello che proprio un grado zero, quello, eh, i pensieri di Mao, Bao. ecco questo per me è il, ma il massimo, <ride> lo plus ultra oppure le freddure, così che sì, ovviamente seguiranno. No, niente, quello che non hai bisogno del giornale, del, proprio il versaccio anche a volte, non proprio il versaccio, però diciamo che le smorfie e i versi mi fanno ancora molto ridere. Infatti, avendo quattro figli, mi diverto parecchio perché chiaramente vedo proprio l'umorismo primigenio sorgere la battuta è una fase successiva. Poi chiaramente, crescendo, mi sono accorta che battute versacci non sono più dignitose. E dopo una certa età e quindi ho applicato queste cose alla, alla scrittura, però alla fine l'ispirazione di base è l'amore, l'amore è il piacere, il piacere di godersi il fatto che tu ridi, che ridi tu per primo delle cose che fai, ridi di quelle che fanno gli altri, gli altri ridono delle tue, questa meravigliosa eh, comunicazione corrispondenza di amorosi e ridicoli sensi che secondo me fa anche proprio bene a livello, a livello fisico insomma. È antiossidante, poi sono tutti, va, i, tutti gli aspetti eh, di prevenzione e di salute del, del ridere. Non c'è bisogno di, di, di, che vi di, dica. Però li sperimento quotidianamente su, su me stessa e, e sono, sono, so, sono, sono proprio, cioè, ci, ci credo. Ecco. Penso che eh, l'umorismo, l'imparare a ridere e a far ridere dovrebbe proprio far parte dell'educazione. Eh, di, tutti, di tutti noi perché è proprio una forma di ehm, anche assicurazione contro, contro il disagio mentale ecco. altra, altra domanda che ancora una volta secondo me molti si fanno eh, quali sono le tue fonti di informazione che cosa leggi? ma um, dunque eh, io leggo chiaramente stando in rete leggo soprattutto i giornali in rete eh, però i giornali cartacei io ho questo rito della domenica mattina, che ho tre cose che leggo, che sono il, il venerdì di Repubblica, va bene, no, me li tengo tutti per la domenica mattina, internazionale, che è assolutamente imprescindibile, e, mm, e di, di Repubblica, che è una fonte di battute e di spirito magico. No, poi beh, certo, come giornali si sì, leggo, però ecco, leggo soprattutto le cose, le cose in rete, lo ammetto, perché diciamo che il rito del giornale cartaceo e soprattutto della, della domenica mattina gli altri giorni è per... però ecco per far satira non serve neanche leggere solo il giornale o, o sentire il telegiornale ma a volte poi eh, trovare ispirazione nel cartellone eh, nel, nel, nel, nel, nell'avviso nella cosa che senti per strada eh, veramente bisogna andare in giro con tutti eh, i sensori accesi e senza fai, mai far smettere eh, di lavorare il cervello però mantenendo sempre Quel filino di distacco che ti permette di osservare, di sentire le parole, non, non darle per scontate. Insomma, non so, quello che, vabbè, è una specie di fanciullino pascoliano che si stupisce di tutto no? e ride di tutto e, e vede nelle, nelle, negli incastri delle parole qualcosa che a forza di usarle non, non te ne accorgi neanche più. Quindi devi un pochino fare un passo indietro, guardare la frase, guardare la, fra, la frase fatta, al luogo comune, così e, e dire: ma. e poi trovare le connessioni. Um, cosa ne pensi di questa folta schiera, direi, di nuove leve uh, satiriche che si stanno formando effettivamente e stanno crescendo moltissimo su Twitter, in particolar modo? Ah, quello che ne pensi, Io sono contenta, è bellissimo questo, perché comunque, intanto è un. Un grande esercizio per la mente, quindi il fatto che tanta gente lo riconosca e se ne innamori perché questo è tu leggi le battute degli altri, e dici: oh, Ma che bella cosa, voglio provare anch'io. Naturalmente, all'inizio fai schifo. Io ho un vecchio diario di quando andavo al, al, al, al liceo con le mie, per, i miei primi esperimenti di battute, no, veramente avevo cominciato a fare delle vignette. Le vignette mie, pensate eh, al ginnasio, ancora, avevo 15 anni volevo fare colpo su un mio compagno di classe un proprio una deficiente convinta che una ragazza per far colpo su un ragazzo dovesse fare delle vignette cioè pensa te, ero già proprio da su... avevo qualche rotella fuori posto e se le rileggo adesso è... un paio le ho riciclate eh, devo dirti, a uh, 30 anni di distanza qualcuno è ancora buona però le altre sono proprio da buttare, nascondere cioè, dovrei bruciare tutto il materiale per, per, per, per farlo sparire ehm, però lì è allora, insomma, la rete non c'era, se no probabilmente avrei cominciato anch'io a twittare. Però ti innamori della battuta all'epoca: sentivi vedevi i film di Woody Allen, eh, vedevi le prime cose di Grucio Marx, leggevi le formiche, di, di che so oh, che bella cosa, voglio provarci. Naturalmente, appunto, i primi esperimenti erano patetici. Poi, dopo pian piano se ci prendevi la mano ed è una cosa che in Italia non si fa perché noi siamo per, sempre per il prolisso per usare, meglio usare quattro parole invece che usarne due mentre invece la battuta eh, e soprattutto Twitter eh, ti allena alla brevità e alla, eh, alla concisione alla concentrazione al meditare su ogni parola che usi perché usare una preposizione articolata anziché una preposizione semplice ti, ti ruba quei caratteri e dopo non te l'accetta più Insomma, quindi eh, Twitter è un maestro severo eh a quella severità e implacabilità che il Presidente non ha che dice Beh, sì, parola più, parola no no, Twitter non te le passa una, se non, non solo intanto non te ne passa lui, poi non te le passano neanche gli altri quelli, quelli che se fanno cagare, te lo dicono non ci sono timori reverenziali neanche rispetto a chi per età, diciamo così, <ride> l'esperienza dovrebbe essere più rispettata. Quando faccio una battuta scema, brutta, così me lo dicono eh, senza tanti complimenti ed è giusto così. Insomma, quindi io che cosa devo dire? Sono solo contenta, anche perché la competenza che impari facendo battute, anche se poi non diventi un battutista, ti può servire, eh? ti può servire per qualsiasi lavoro di scrittura o di pensiero che fai. Si dice che il in latino e la ginnastica mentale aiuta a pensare meglio, ma anche fare battute aiuta a pensare meglio. Perché si basano sulla logica, sulla, sulla retorica, su dei ragionamenti che sono in pratica la logica aristotelica, il principio di non contraddizione, l'analogia, tutte cose che è filosofia, cioè ehm, istintiva. Dopo il tuo orecchio ti dice, il tuo cervello ti dice se funziona o no, però in realtà tu stai usando le basi del pensiero occidentale, capito? Senza, eh, senza, e quindi è un corso accelerato e molto piacevole di, di ragionamento, insomma, che tu poi puoi usare quando in tutte le attività della tua vita, insomma, sia che fai il piazzista di folletto e dici la battuta carina per vendere l'elettrodomestico, eh, sia che devi, fare, che devi scrivere un articolo o una tesi o fare una lezione. Beh, in effetti nel momento in cui la logica e no, il principio di non contraddizione vengono completamente travolti più e più volte nel corso di ogni giornata, <ride> diventa... Diventa una ricca fonte di Sì, certo, di ma in realtà sì, l'etica e la logica sono le due grandi molle della, della satira, perché eh, sono così, appunto, violentate tutti i giorni, che cercare di applicare la l'etica e la logica alla realtà ha degli, degli effetti satirici, è ridicolo. Cioè. Non dovrebbe essere così in Sì, sì, ma infatti mi ricordo quando per esempio Michele Serra Cuore veniva tacciato di moralismo, ma l'unico modo per rendere accettabile la morale e trasmetterla è la morale che prende in giro se stessa, insomma, come era in effetti qua, che applicava dei principi, appunto, l'etica, lo sta così, però in maniera così fintamente burbera no? e pesante da risultare satirico, insomma, satirico e anti-autoritario. Senti, dove pensi che andrà quindi questa tendenza? Adesso abbiamo ancora qualche ehm, giornale anche online che promuove questo tipo di, di contenuto anche retribuendolo, ma con internet, la tv, adesso abbiamo anche diverse trasmissioni che non, non dico che corteggiano il satirico, ma quasi lo sono completamente, Io penso a Gazebo per esempio di, di Diego Bianchi. Um, che effettivamente con un piglio molto ironico e, e leggero fa un'analisi di, di fatti appunto della settimana che sono anche abbastanza assurdi delle volte. Quindi in che direzione pensi che, che si potrà andare? Che non morirà mai è in dubbio, però come ecco, quello che verrà? può morire, mi sembra stia già morendo, è un po' la satira eh, quella da cui vengo io, cioè il bel pezzo satirico, la bella pagina satirica, eh, la satira di Fortebraccio, la satira di Guareschi, eh, di Villaggio, perché alla fine anche i libri di Fantozzi sono stati una grandissima... non c'è soltanto il film, di, di... non sono stati tanti film, ma ci anche dei libri scritti anche molto bene, che tra l'altro sono stati venduti tradotti e tradotti all'estero. Adesso mi viene in mente appunto la... una, una, una sfilza di miei autori. Che autori italiani che mi sono, mi sono molto cari e che già erano minoritari quando erano di successo, però per esempio c'erano dei libri satirici, satirici umoristici, sono dei satiri di costume, che si vendevano come il pane quando ero piccola io, ti parlo degli anni 70, quelli di Luca Goldoni per esempio, che è una satira se vuoi un sorridente, un politicamente disimpegnata, però era un modo graffiante di de de descrivere i costumi, le i vizi e le virtù dell'epoca, no? come, come si diceva allora. Ecco, eh, poi penso appunto ai pezzi di, di, di, di Satira di Michele Serra che è ancora una, un praticante del genere sull'espresso, io poi io stessa li faccio ancora per il misfatto insieme ad altri autori, però ecco Lì mi sembra proprio che sia un genere satirico della scrittura satirica che io adoro, che continuerò a fare. Ho un blog dove metto le mie posto le mie cose satiriche, che credo che lo farei comunque perché è una vecchia arte, un po' come il ricamo, il ricamo a tombolo, no? queste cose <ride> un po' desuete, eh, che è bello, è bello conservare. Questo tipo di satira che richiede capacità di scrittura, eh, grande cultura. Eh, e anche spirito di sacrificio perché tutto sommato chi te lo fa fare di scrivere un pezzo di satira quando con una battuta riesce a avere altrettanta visibilità cioè, ecco quello penso che potrebbe essere il tipo di satira che ha i giorni contati però potrebbe essere smentita domani insomma perché comunque è faticosa eh? richiede un tipo di di cultura e di impostazione un po' all'antica che è bene o male è superata dai, dai, dai tempi. Ecco. Adesso di articoli piacevoli da leggere eh, sulla politica, eh, magari appunto sul costume ne puoi trovare ancora magari sui femminili, così. però il gustoso articolo sulla politica è un po' più difficile da trovare. Ecco anche la maca di Michele Serra è sempre, è sempre più seria ecco forse l l l uno degli ultimi a, a coltivarlo è Massimo Gramellini col suo buongiorno che però appunto è il buongiorno è la maca sono le, le, le poche righe ecco non è più l'articolo un po' consistente con, di stanza. fantasia costruito insomma se dovessi dare un consiglio o più consigli <ride> a chi a chi vuole effettivamente trovare delle fonti di ispirazione, dove, dove informarsi, ma anche dove istruirsi, dove istruire se stesso, prima di tutto, come letture o altro, che cosa... Per fare, fare satira? Sì. Mm. Eh, ff, aiuto. Pensa che ehm, l'altro giorno parlavamo qui in famiglia del diario minimo di Umberto Eco, che è, una di queste cose che è un modello alto però per esempio una di queste cose di quei libri che io ho letto me lo sono trovato in casa a 12 anni ne ho letto la prima volta a 12 anni capendone un 10% però l'idea che si potesse fare satira con la cultura è una cosa che non mi era mai venuta in mente però c'erano alcune piccole cose tipo la recensione della Bibbia come se fosse un romanzo tipo Harold Robbins insomma queste cose sangue e sesso che quello l'avevo capito anch'io e eh, ero rimasta stupita ecco, diciamo, eh, i grandi autori non, non tradiscono mai eh, io mh, rileggerei qua. quando, quando voglio, quando voglio eh, ripeto poi una cosa vuol fare ecco. se tu vuoi ripassare la scrittura satirica la mentalità satirica umoristica, proprio devi partire dal, dai fondamentali che sono tre uomini in barca di Geram. <ride> oppure Woodhouse, ecco L'umorismo inglese, che è stato veramente per quelli della mia generazione, è stata una grandissima molla proprio per eh, imparare a far ridere. Ecco. E, mh, poi io, mh, da un punto di vista invece proprio patriottico, consiglierei di nuovo di leggere Guareschi, Guareschi, ma non solo Don Camillo, ma anche tutto il resto, perché Guareschi è veramente un genio: un genio di, di un altro paese sarebbe veramente portato ci so, sarebbero degli enormi premi letterari a lui titolati, sarebbe considerato proprio un nome tutelare, invece da noi essendo un paese spaccato in due politicamente è stato usato come una bandiera da una parte dall'altra, invece è un genio assoluto, completamente pazzo e anarchico, quindi se tu vai a leggere, ehm, appunto Don a parte Don Camillo che ah, è trascinante assolutamente, che se comincia a leggere non riesce più a smettere, cosa che è abbastanza... Strano per un libro scritto in quegli anni, in cui venivano scritti libri bellissimi, ma noiosissimi dobbiamo dire, che facevano star male la gente, mentre cioè, questo è un libro che raccontava molto e divertiva anche molto. Ma anche Il Corrierino delle Famiglie, ma anche l'Orlofano loro Piccolissimo. Guareschi andrebbe riletto tutto e studiato proprio. Anche per toglierlo a una certa visione manichea che ne ha fatto appunto un, un santino così. E, e poi invece per. Eh, meccanismo della battuta eh, per me è sempre Rucho Marx è sempre il massimo dei, dei massimi insomma l'umorismo ebraico in generale Io, eh, una delle cose più belle e divertenti che ho fatto è la mia celebrazione umoristica se si può dire così del giorno della memoria in cui quest'anno per la seconda volta ho fatto tweet soltanto con battute di umoristi di, umoristi di origine ebraica eh, che mi, sembra proprio, mi è sembrato il modo migliore per onorare lo spirito indomabile di quel, di quel popolo nonostante le mille sofferenze e il fatto che la vita comunque eh, sopravvive anche alle follie dell'uomo. La vita e l'intelligenza e l'umorismo sono più forti della cattiveria, della stupidità e della morte anche se ha a disposizione dei mezzi straordinari. Quindi per eh, amare la battuta, per sentirsi orgogliosi di militare nell'esercito degli umoristi, per, perché è vero, io ogni volta che ci riesco, dico ma io nella mia, mia piccolezza umile, io sono dello stesso gruppo di cui fanno parte Gruccio Marx, Woody Allen, Campanile, eh, Gine Michele, insomma, è bellissimo, è, bellissimo è, un grande, è una cosa che mi dà una gioia immensa. E, e quando rileggo queste battute... Perché non c'è soltanto poi l'umorismo ebraico, quello classico appunto, quello di Grucio Marx, di Allen, ma continuano a venirne fuori, perché se tu fai delle ricerche su, in rete, vedi fuori. Io ho citato degli de, umoristi, eh, una coppia di umoristi che hanno 25 anni, e eh, sono sono Jake e, Jake e Amir che sono adorati sono anche dei due gran bei ragazzi diciamo, sono dei comici belli proprio in Italia è una cosa che è uno simolo essere comico, essere bello non si può e, e, ed è bello perché è proprio una cosa che si rinnova insomma, che è entusiasmante anche per questo come si diceva la forza indomabile e vitale dell'umorismo meraviglioso vabbè mh. Vorrei farti mille, mille domande su, su cosa leggere e cosa no. <ride> no, no, si può leggere veramente di eh, tutto perché tutto è, è utile. Il problema è il tempo, che naturalmente se ne è poco, è meglio che privilegi le cose eh, importanti alle, alle cavolate, però tutto, tutto fa brodo, penso che... Mh, a eh, seconda delle varie fasi della tua vita. Io se non avessi letto un paio di romanzi Armoni nella mia vita non sarei quella che sono, bisogna anche sapere questo, perché è successo per il caso, devo dire, che ero, ero rimasta nella mia, sola nella mia casa da fuori sede, non c'era praticamente nulla, neanche un giornale, e mi è venuta una crisi d'ansia, ho chiamato la mia amica che era già tornata a casa, aiuto, e lei mi ha detto, guarda, io ho sotto il mio cuscino due Armoni, fanno cagare leggili ti passa tutto ed ha funzionato. Ha funzionato e mi hanno fatto bene, <ride> quindi ho un massimo rispetto anche, anche per questi, <ride> ma anche per eh, 50 sfumature. Per dire, io e mia figlia ci siamo fatte delle risate. Matte ma a leggere lo scocco all'ipercop alla, facevamo la fila per comprare i suoi libri scolastici e nel frattempo ci guarda, leggevamo di straforro 50 sfumature e, e l'ho aperto a vedere il contratto da Sadomaso cioè bellissimo ci ha scritto due articoli su questa cosa qui sul contratto che sembrava della Camus, che è fatto dalla Camusso insomma <ride> dai bisognerebbe cioè, prenderlo come modello per le teatrali sindacali ma non è tutto, <ride> tutto Fabro, veramente tutto bisogna però avere gli occhi eh, anche leggere appunto come dicevo prima i, i cartelloni pubblicitari le etichette dei, dei, dei, dei, eh, dei prodotti tutto è, è divertente per esempio, cioè, scusa ma io ho, ho trovato in un albergo un un detergente intimo senza glutine, ma perché un detergente intimo deve essere senza glutine? Cioè. Sì. Senza sì. Sen come ragionare su? E poi dopo in effetti, certo che naturalmente il glutine può dare allergie sotto varie forme, però abbi pazienza, anche l'etichetta del detergente intimo dell'albergo può darti degli spunti satirici, però devi essere curioso. Ecco, forse la curiosità è la chiave, vero? Sì. Di tutto? sì. <ride> sì. Senti Lia, io ti ringrazio veramente moltissimo di essere stata qui con noi oggi.